Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo video Mi sa che sto diventando troppo... Eh, ripetitivo, con saluti, vabbè Spero che piaccia lo stesso Un po' di tempo fa ho fatto un video che riguardava eh, la mia opinione Circa la presenza di eh, Greta Menchi come giudice al Sanremo 2017 eh, Approfittando dell'occasione, sperando che fosse visto da più persone possibili vi chiesi se vi interessava la storia di un disastro che ho combinato con la mia barba e approfittando del fatto che stamattina ho fatto la barba e sono messo un po' più nel per bene non si chiesce in questi ho pensato eh, di raccontarvi la mia odissea con la barba vi ho avviso subito che non farò assolutamente nomi nuovi negozi sebbene la cosa non mi dispiacerebbe affatto ma chiamerò... Eh, i due negozi in altro modo mi invento qualcosa ma non vi dirò mai non vi dirò mai. allora qualche mese fa appunto due amici avrebbero mh, contratto mi pare che si dica in gergo la loro unione civile e si sarebbe trattato di una unione civile al tema Messico Ora, la tinta della mia barba in realtà non c'entra niente eh, con il tema del Messico, però vi chiedi, saremo tutti vestiti in una maniera eh, diversa dal solito, perché eh, non fare l'alternativo e fare una bella tinta alla barba? E così ho fatto, cioè naturalmente non il giorno prima del il giorno dopo. Sono andato nel, negozio, nel primo negozio, che chiameremo negozio YouTube, ho spiegato quali fossero le mie intenzioni, cioè che volevo tingere la barba e non i capelli, perché i capelli mi sembravano una cosa uh, troppo radicale di cui non ero, cui non ero mm, assolutamente convinto, quindi ho stretto la barba quindi la, la signora del negozio X mi ha mostrato una serie di colori e io in linea molto teorica avevo scelto il fucsia ok e noi abbiamo specificato cioè o meglio io ho specificato chi era con me a codice ha uh, appoggiato il fatto che era la prima volta che fingeva la barba non avevo minimamente idea di come si facesse non avevo abbastanza soldi per il parrucchiere e sinceramente farmi pagare il parrucchiere da altre persone non, non mi sembrava il caso visto che comunque non era un'occasione speciale per me ma per qualcun altro ecco. quindi ho optato per questa tinta a casa che in realtà era una tinta per capelli ma io non lo sapevo eh, l'ho saputo poi dopo e e quindi ah e oltretutto mi sono dimenticato che ehm, mi ha venduto la, la cosa la, la roba lì per chiarire ecco vedete quanto sono esperto che non manco mi ricordo i nomi ah, a 30 volumi 30 volumi cioè per la via di mezzo mi sembra che sia 20 30 e 40 sto dicendo stupidaggine eh, chi, chiunque si tinga i capelli uomini donne tutte le vie di mezzo a me ma mi corregano nei commenti e nulla spendo una cifretta normale niente di esagerato torno a casa con la mia attività due cose erano state omesse la prima è che era il caso di comprare anche una mascherina perché eh, sarei entrato a contatto con l'ammoniaca la seconda è che era anche il caso di comprare eh, qualcosa che togliesse eh, la tinta dalla pelle poi capirete perché vi ho detto questo vado a casa inizio con l'operazione di... di schiarimento schiaritura pop come si dice e teoricamente la mia barba doveva diventare bianca <coughs> doveva diventare bianca per poi passarci sopra il cux, giusto? Allora, nel momento che ho messo addosso questa sostanza io ho letteralmente fatto <coughs> e mi è mancato il respiro per alcuni secondi questo perché la grandissima signora che ti voglia tanto bene del negozio X non mi aveva suggerito di ricomperare una mascherina fatto sta, che invece che bianco divento biondino. Però ho detto vabbè, probabilmente eh, dipenderà, come ha detto la signora, dal fatto che i li rossi dal rosso a bianco quando è un passaggio facilissimo. Bene, arriva il momento di passare sulla tinta facciamo come si dice in toscana un trojaio indiscusso perché siamo esperti entrambi sia io sia chi mi aiuta e eh, la prima volta la tengo in posa eh, 30 minuti di fare 30 minuti di posa senza fare niente altro eh, va per eh, togliermi la tinta in eccesso e la tinta magia rutta eh, vado per togliermi la tinta in eccesso e la tinta varia tutta e si Decido di riprovarci questa volta, però, stando in posa 40 minuti. Ok, uh, a quel punto, uh, però, ti accorgiamo che sì, la tinta a tecchino. Non so se si dice così. però, uh, come fisiologico è normale, essendo una tinta fatta alla barba e non ai capelli, c'erano diverse macchie sulla pelle. Cioè sembrava tipo me le avessero date E allora Per la prima sera non ho fatto nemmeno la foto Non ho fatto nemmeno la foto perché Non ho fatto nemmeno la foto perché l'ho passata a lavarmi Strofinarmi Sgraffarmi Che adesso so che è sbagliatissimo Ma non lo sapevo Allora La mattina dopo, quando ancora tutte le macchie sulla pelle Ho fatto La foto Che voi avete visto passare adesso sembrava un albero di Natale pronto per, per natale, sebbene. Ma cazzo, è ancora qualche mese Natale questa tinta che doveva essere una tinta faccia, come vedete, è, è, è rimasta in realtà una specie di rosso acceso. E, e il risultato non era il massimo. Tra l'altro, dovrei anche avere un'altra foto con, con un amico di cui però adesso vediamo se mi taglio solo io oppure oscuro la faccia di lui perché non so se vuole essere inquadrato in questo video e ve me lo metto tipo ora uh, anche lì si sì, sì, sembra un po' più fucte ma un po' giusto, certo un po' il giorno dopo aver fatto uh, la, foto, la foto alla barba sono andato in fisioterapia, fortuna ha voluto che la fisioterapista che avevo quel periodo dove era una ragazza che tinge i capelli e, e, e mi ha detto ma come dicevo non ti ha dato nessuna sostanza, nessuna mh, crema, mia, insomma quella che era per togliere i, i, le macchie di colore dalle pelle, dico no, le ho detto io non sapevo manco esistesse. A quel punto siamo andati nel negozio, che chiameremo negozio Y il pomeriggio, perché la sera dovevo andare ad una cena. E, e Nel negozio Y io ho aspettato un momentino a macchina manfreia per guadagnare qualche minuto e, e sono andati i miei amici al mio posto ad ordinare quello che si arriva. E la, le persone del negozio Y hanno detto loro dove siete andati. Nel negozio X Allora ho detto di sì ah, Il negozio X è famoso per fare Questo tipo di, di cose Tra l'altro vi ho venduto Una tinta per capelli Non una tinta per barba Per concludere Cosa ho imparato Da questa esperienza Non c'è la faccio parlare la prima cosa è volete farvi una tinta pazza o andate dal parrucchiere. O siete tanto esperti perché avete fatto una scuola di estetica estetico di parrucchiere. O di parrucchiere, perché no? La seconda è la tinta per barba e la tinta per capelli. Non sono assolutamente la stessa cosa. La terza è. Non fate mai buona la prima quando si tratta di queste cose, siate dubbiosi, siate rompi cavole per non dire un'altra, così almeno forse prenderete un po' di più, ma la vostra vita vi durerà di più. Ringrazio quelli che mi hanno chiesto sotto il video uh, della menchia starremo appunto questo video, spero che passerete tutti a cioè, commentare quelli che me l'hanno chiesto, uh, vi saluto, vi ricordo, se vi va, di seguirmi su tutti i social che trovate nell'info box di attivare la campanella per non perdervi nemmeno un mio video. Niente, la fotocamera come al solito mi deve sempre abbandonare nei momenti meno opportuni ma tranquilli, per fortuna uh, l'editing video è fatto praticamente per il 50% di taglia del cuci. Vi stavo semplicemente salutando, mandando un bacione e ci vediamo al prossimo video.